Marco! Le... Siamo sempre così! No, non è vero! Sì! Va bene! Ciao a tutti ragazzi, noi siamo DynamiteX e Marco007 e oggi faremo il terzo livello, se non sbaglio, no, il quarto di Paper Mario nel mondo 1. Che vuol dire lib gruppo? Eh? Vabbè, leggi! In qualche modo Mario era riuscito ad attraversare quel periglioso deserto. Di fronte a lui si ergeva un complesso di rovine che spuntavano dalla sabbia. Trovando un refrigerio nell'ombra, Mario e Consiglia si avventurarono all'interno. Erano le stesse rovine di cui aveva parlato Occhio occhi aperti. OCHCHIAPERTI! Ah, quali pericoli covavano in agguato? VOLPETTE! Fra <ride> quei corridoi qui... VOLPETTE! De, de, sabbia sabbia bello. nelle mutande! <ride> Non c'è che sabbia per le fronte Livello 1-4, il mostro delle rovine. Uh, uh, un mostro. Mario, sento che mi chiama, il cuore pure vicino a te. E volevo leggere appunto ma Aspetta, c'è qualcos'altro che proviene dalla sabbia delle dune. Fai attenzione, Mario, c'è qualcosa che ti aspetta più avanti. Oh, no, disse Mario. Ma Mario non ha la bocca. Mario ha dei baffi. <ride> Mario ha i baffi, fa lo stesso No, i baffi non parlano I baffi volano oh, Si sventolano Bene, il nuovo nemico Nella è immortale Però è morta Ecco Si suicida Si di massa delle Nelle Suicidio suicida di mass media oh. Allora, come superare questo film? Fai così. <ride> oh, oh. Perché 3D? Ah sì, ce l'abbiamo. Possibile. Ah. Siete sì, yeee. Yeah. Allora, prima andiamo, andiamo prima di qua. Bastava che ci saltavi sopra con quello squalo. Squalo? Cosa è? Sì. Cosa è? Scusa, guarda le carte, vediamo. Scusa, così. basta fare così. È morto. Adesso sì il suicidio di massa di massa un attimo vediamo cosa dice Gumbella. Oh. bombella delle melle nel portale milionario Gumbella delle melle Ush. vediamo questa è l'anella e questa è l'anella è abbastanza carina i suoi pivi massimi sono 5 no? la potenza è 3 difesa la difesa è quadro, è, è una bella difesa, inoltre è, è insensibile al, al fuoco e alle esplosioni. Qui invece se... è immortale. Ma sopra, la... Se, se la rovesci saltandole sopra, la gatto. sua difesa scende a zero. Questo eh. è del portale migliorario Ma mi Ho sapere. copiato tutte le descrizioni di Gumbella Ok Sono un genio Sì, bravo uh, Hai ottenuto un fungo SOS Dona automaticamente 5 pv se cade in battaglia. Al posto di Fungo SOS Cosa togliamo? Fungo SOS Lasciate stare Yeee Cosa fa? fiammata Una fiammata? Ci servono dopo, ti ricordi? Fungo shaker ok ma oh, dai <ride> abbiamo avuto un po' shaker. perché Fungo po' no? io lo chiamerò sempre così io lo chiamerò Fungo Shack Fungo shrek shrek shrek shrek shrek shrek Ok, qua è veramente molto è. C'è anche un tizio in 3D <ride> Ah, bene bene, ma lui è andato da elargista? Scusa. Sì, è probabile. Non si fa niente. Okay. I nemici sono... Allora, qui abbiamo dei nuovi blocchi. Oh, wow. Allora, qui ci serve una bella chiave. E' chiuso a chiave, wow, non l'avrei mai detto, guarda. Eh, entriamo qui allora. No, ci hanno solo attaccato un mucchietto con lo scotch. Sì, sì, basta fare così. Come sempre. <ride> sempre. È molto easy. <ride> Appunto, poi, poi veramente. Poi un, un giorno ti trollano e ci mettono. Cosa abbiamo trovato? Una chiave delle rovine. Andiamo. Oh mio dio. Andiamo. La chiave rovinata. La chiave rovinata. Comunque riguarda prima quell'urlo disperato di disperazione. Era di qualcuno che Marco forse non conosce. Vabbè, era di qualcuno. Basta, ciao. Oddio! Unito uh, il sono? video, addio Sono quasi scarpe, come sono scarpe? Non è vero Lo mm. salvai i tuoi progressi? Certo E le tuoi eh, sono eh, vabbè tanto io non giusto certo. Abbiamo okay. appena finito il video, il video scorso quindi sì, l'abbiamo già usato queste cose. Ciao <ride> Allora vediamo eh, Nulla di che Oh, oh, oh. sono malvagio no sei mario sono malvagio Mar ma ma luigi sono ok! marco uh, ok mi ma hanno già parlato di omosessualità in questo in questo non canale ho, sì. guarda mi passano attraverso però io sono si sì, ho già provato a morire <truirà> ciao ah ti è vero non vedi questo come ci sale ah ok c'è il blocco lì non devi schiacciarlo Sì devo schiacciarlo non devi schiacciarlo devi saltarci sopra il 3 io faccio tutte e due corri oh. fare... il bello è che è soltanto una, una piccola scheda cioè è un foglio di carta come fa Mario a saltarci sopra? Perché anche lui è un foglio di. non, non carta, non è. qua uh, non è Paper Mario, qua è Digital. Uh, è Digital Mario. è Digital Paper. fuori dalla stanza è successo qualcosa. è qualcosa di brutto purtroppo per voi, anzi per noi. perché? perché non te lo ricordi? io me lo ricordo. ah si. Sì. No. Cioè, che poi, che poi tanto uomo, brutto non è. il tuac, il il derp. Marco smettila! sei un porco oddio che c'è quello che hai appena detto ah non è, non è successo quello che pensavo noi abbiamo fatto spoiler Marco quello che hai detto vabbè vabbè vabbè Manolo loro ma loro non 3D ma loro allora, proseguiamo. Oh, uh. chissà chi sarà. Oh, uh. qui c'è una... Sì, vabbè, dice sempre la stessa cosa. Qui c'è qualcosa, lascia che te la mostri. Mostro. Oh! Wow. Oh no Basta chiavi Oh c'è un passaggio segreto Vediamo un po' cosa c'è Ah giusto Chiavi Perfetto Poi facciamo così Tornate qua sì. eh, ma non volete Ah no sì che volete Vai lì c'è oh. Ciao Oh monete Me la porto insieme Non si sa mai la porto insieme. La porto insieme a me. Fenice. Me la porto insieme a me. La porto. Insieme. Oh, vedi, ce ne stanno. Scusa, ma quante ce ne stanno? Tre. Visto che ne hai portata una. Un gufo un, duro. Non ci serve. Prenditelo <ride> tu. C'è la carta nera. Ok adesso fungo. Addio Nella, ti lascio lì in, quella, in quello spazietto per sempre. Quindi? Uh, qua, giusto? No, da lì sei entrata. Ma dove devo qua. andare? Ah, ho già una chiave. C'è già la chiave. Andiamo. Ah, è, è respawnato. Ok. Buon per l'espo. In che senso è respawnato? Nella, è respawnato. Uh. <ride> Vabbè oh no i corridoi lunghi, quanto di oggi Vai, saliamo alle scale Oh mio dio Corri prima che finisce tutto il coso No, per... eh, no. ma è eh? <ride> Perfetto, non c'è nulla di sospettoso Aspetta E io come ci arrivo là? Uh. ah ah ah arrivo là? Eh. No sai, guarda, io facendo così Penso che non c'è nulla <ride> uh. Che cosa sarà successo? Oh, il tasto ah molto grande molto molto rosso Oh! Oh! ah oh. oh! ah ah ah I'm gonna, gonna die. Die. I'm gonna die, I'm gonna Aspetto che, che si ammazza Perfetto Mamma, ho visto che piove Ah, <ride> Mamma, sono ancora! carrera ah! The... Mi ho uno D A D Oh, capito. Camminare sui cadaveri. Non sono cadaveri, sono fuori indicati massati. Lasciamo un minuto di silenzio per... Per, per quel e sua madre. Oh, ha ah, dei, dei blocchi. Chissà come fare. Vabbè, semplicissimo. Switch con Mario. Che, te lo sei già dimenticato. No. No, stavo, stavo per lo strano. Vediamo se c'era qualcosa. Eh, lo vedri vai, vai animatori, finite questo gioco no, Andiamo Siete Animatori solo... pro... Animatori, finite questo gioco Produttori No! Animatori, sono quelli che creano le animazioni Dei giochi No Che poi Un gradino è grande quanto, la... La... quanto Mario Io mi nascondo mm lo <ride> eh, sapevo Oh, it's a super punto Bene, nient'altro Bene Salviamo e avviamoci verso la misteriosa sensazione di consiglio Salviamo Let's Ah, seconda. sì, è vero che all'inizio c'è una sensazione Consiglia c'ha un brutto presentimento su qualcosa Wow, un deserto, molto desertico Proseguiamolo Non c'è nulla, lo, me lo ricordo Allarme. No, devo leggere io Allarme, Allarme. Oh oh, chissà che cos'è, sembra molto piccolo. Infatti non c'è niente. Oh my goodness, è un serpente. No. Eh, non c'aveva il mento prima. Quindi avevano tagliato Si muove in modo strano. Rilevato intruso, vattene immediatamente o verrai punito. Oh, punto esclavato in un minuto. Attendere, scansione inizializzata. Capello rosso presente, tuta presente. Tutta blu presente. Baffi gialli. assenti! Baffi di. Buffi di livello 5! 3 Incredibile! Identificazione soggetta! Incredibile! Possibile. Sono tutti presenti a scuola! No! Nessuno ne mai! Ma è impossibile! Attendere, prego! Ricerca database in corso! Bla, bla bla bla bla Stand by, attendere prego! Attendere, prego, prego, attendere, attendere! No. No. Ricerca completata al soggetto La del gigano La sua del mento, de, cioè del muso ha scoperto qualcosa Un nome <ride> Sistema sovraccarico ero, eroe leggendario identificato Perdonami eroe mi chiamo Kraker. Kraken. Il mio unico scopo è difendere il cuore puro dai malintenzionati Ci, mm. hai, ci hai messo molto atteso sul tuo arrivo per migliaia di anni puoi passare il cuore puro e ti appende più avanti <ride> <ride> non sarà così pace baci... oh no oh no chi parla chi parla, chi parla? oh no. no piacere di parlare <ride> conosco piacere <ride> di fare la tua conoscenza la conoscenza <ride> tua e dei tuoi baffi <ride> Sono il signore delle dimensioni, l'idolo delle folle. il no. Sono... Joker ca... delle carte. Sono mm. Marx. Marx, ricorda mm. bene questi dimensioni No, ti ti conosci... ti... Ma ti che tu che nasci tu. Ti cosa? Tu sei quel. Maniaco. <ride> Sarebbe trombone noioso se questo viaggio terminasse così facilmente. Invece tirerà con la magia e in uno schiocco di dita. Divencio fece fare no alla testa blus, blus, blus. Molto meglio Ora tu e questo guardiano robotico potete divertirvi insieme Ora diventa piccolo e gioca insieme con i blocchi dei neonati Con i blocchi dei Lego Sarà proprio una bella festa No, quelli il... là con le lettere e i numeri Sì, va bene Sarà proprio una bella festa quando lui ti farà la festa Ciao, Ciao. E, div e diventa oh. un cane gli fa le feste Oh, e auguri di buon compleanno ma, co ma cosa ma cosa? No, no, no. B errore schermo blu, tasto per avviare, parancia ah, esatto. inserita. Per, per sbaglio ha cancellato tutti gli sprite e lo sfondo. Sistema eh. operativo, il disco non trovato, di che. Oh! Marco! Ma... Ma... Ma... Ma... Nessuna risposta del sistema potrebbe essere occupato. Io Stavo... mai. Niente, stai! <ride> Ho perso tutti gli altri <ride> bene così, genio, errore processore non trovato, errore 404 Riccetti non trovati, gli per bene così. Criceti le... non trovate. Criceti, livello di percosità in aumento dei deco... tonazioni imminenti. Ma prima hai detto Genio. Sì. L'ha detto Bli. lui. l'ha detto. Blip. Genio. Oh, lui l'ha detto. Ma non si perché dà... l'ha detto? Non lo so. Blip. blip blip blip. Bli. C no. Programma pirata C, no. Insulti smamma puzzone. Alto. <ride> <ride> Control Alt Canc. No, no, no, no, ok, è morto, andiamocene. Andiamocene. Oh. No, no, no, no, no. è diventato It una biscia di di nulla di P buono. Pugino. E sconfigghiamo tutti i boss. No. Oh, ok, sì. E e Kraken. E Draker, il robot che fa la guardia al cuore puro, è enorme. Maspidi bo. Mm Attacco uno, vola e scende in picchiata con la bocca spalancata. Ah, quando la riva. <ride> Credo che il suo punto debole sia l'antenna che ha sulla, sulla testa. Ho l'impressione che, che per colpirla ti servirà manuolo. Ma va? Tu dici? Eh, io non, non lo sapevo veramente. Guarda che mi segue l'infame, eh, guarda. Adesso devo, devo schivarlo. Non lo so. Io sono bravo a sconfiggere non ci vuole nulla, Marco. Sì, però c'è una tecnica strana. No, oh, non puoi è... salire. Ora devi fare quel tipo. Sì, lo se so. Se ne sparisce. Un attimo, guarda l'orizzonte. Vediamo dove sparisce. Ecco. Sembra che, che... Draker voglia.. Oh no! Ho preso il treno all'ultimo minuto, mamma, ce l'ho fatta, mamma ho perso il treno. Mamma, ho perso il drago. Mamma, ho perso il drago. Ci penso io. Uh. Basta colpirlo tre volte ed è finito. È finita la pace. Sì, ora. Ora puoi salirci dalla coda. Eh, ci, ci devi provare. Certo. Io sono Dio! Ecco qua! Corri Mario! Mm. Io una volta ho fatto solo così! Le sue guardie del corpo! Mm. E si sì, perché stavano proprio dentro il suo corpo! Mm. Ok? Oh. Allora ti ammazza questo qua! Ti fa fare gli over. Davvero? Bene! Io ce l'ho fatta! Io ce l'ho fatta! Questo è uno dei temi che mi piacciono di really. più. Sì. A me non piace. Perché è scarso. Guarda come è scarso. Lui è scarso! Crash di sistema! E il tre ingrassato! È vero! Ah, mal funzionato, eroe eroe, l'errore Il mio mi dispiace, circuiti arrosisco! Cosa? Ti prego, salvare il mondo! Addio eroe! Io esplodo! E, divento, e si scopre che lui è un pesce Perché c'è la lisca Sì, eh, non è, è un essere vivente, non è un robot LOL Sì, in effetti chi è che costruirebbe eh, un, Lo un, scheletro. un robot con uno scheletro Yeah, L abbiamo sì. vinto Una cosa non carina ma sarebbe bellissima sì. Non so per te Però oh, No, Ma c'è un personaggio femmina che rompe le, le scatole Oddio, sì No, ti prego No, lo no, lasciamo eh, Non prego. lo leggo, per piacere Lascio io benvenuto Benvenuto, eh. mi, mi chiamo Merlumina oh, no, no, no, no. Non faccio neanche la voce, sennò no poi mi, mi, mi muore la gola Merlubina Merlumina, è morta sono un'anima dormiente, ho atteso a lungo per poterti donare il cuore puro. Veloce! Sì, sì, ti ho atteso per 1500 anni. Per tutti 1500 anni. È venuta la tosse. No! La tua presenza qui deve significare che i mondi hanno iniziato a collassare. Sì, è così, infatti. È per questo che siamo qui. Prima che ti affidi il cuore puro, tu ed io dobbiamo parlare. Su cosa Aspetta infine. bene, eroe. Tanto tempo fa, il mio popolo fondò una civiltà che divenne avanzatissima. Ma, ma nonostante le nostre conoscenze, non furmo in grado di, for, di fermare il profetico costerebre. Uh -huh. <ride> Nessuno sa chi, chi ne fu l'autore. In esso vengono narrati gli eventi futuri. Nell'ultima pagina sta scritto che il caos divorerà il mondo. Tutti i mondi. Vabbè, sape sapevamo che dove doveva essere fermato. Mm -hmm. Le nostre menti più geniali mm -hmm. elaboravano <ride> un piano per, per sc scon scongiurare la tragedia. Ci, se ci, ci serviva qualcosa mm -hmm. che con contenesse l'essenza dell'animo, dell'amore per, per sconfiggere il caos. Ah, così riallenare alle incerche. Demmo il via al alle incerche. E così fu creando il cuore. Così è venuta nell'innocenza. Lo, lo, sp lo spezzammo in otto pezzi e li nascondemmo fra le dimensioni. Le li nascondemmo per proteggerli in attesa che l'eroe arrivasse. Tut, tutti, tu, tutto andava secondo i piani, almeno così sembrava. Ma la ruota del destino cominciò a girare senza controllo. Iniziò tutto, tutto con un piccolo incidente. All'epoca ero ancora giovane e piuttosto bella. Trovi due, due uomini molto attraenti. La mia vita fu presa... In, in un turbine d'amore, chiesi un appuntamento a uno di loro ma però fu beh sai in pratica e poi e poi gli dissi e lui rispose e poi si è spenta la console no e per questo chiediamo che il cuore dell'innocenza crediamo. crediamo che il cuore dell'innocenza possa sconfiggere il caos per, per salvare i mondi de... De devi trovare gli otto cuori puri e, for e formare il cuore dell'innocenza. E, e questo è quanto, avevo da dire sull'argomento. Hai ascoltato attentamente? Hai ascoltato attentamente. Sì, sì, sì, sì, tutto. Io sì perché l'ho letto. Tutto quanto. Eccellente, ti ho, ti ho raccontato la versione corta, avevo paura che non potessi capire. Oh mio Dio, e a me se mi raccontavi sì, la versione, allora... Tocca a te trovare i cuori puri, non... No? Sono la nostra ultima speranza. Vai eroi e salva i mondi, contiamo mm -hmm. tutti su di te. Ok, grazie mille. Ma perché ce l'hai tu? questo? non hai detto che l'hai nascosti? Eh, l'hai nascosta. No, no, no, no. Così è hai. Così stai citando sempre di più. Il ballo dei pixel. Il ballo dei pixel. No, no, no, Hai ottenuto ah. un cuore puro Hai ottenuto <ride> hai... un cuore puro. <ride> Fine. Eh. Livello! Yeah. Prima di sparire Merlumina aveva chiesto a Mario di salvare i mondi e di fare uno screenshot del, del, del suo attuale stato di Instagram, perché ha teso <ride> 1500 anni per poter affidare, una affidare questo messaggio all'eroe, avendo ottenuto il secondo cuore puro, il morale di Mario era alle stelle, proprio come i suoi funghi preferiti. Quelli al caramello, al cioccolato, al barbecue. Beh, anche tu ti devi muovere a leggere. Quando con va consiglia disse meglio tornare a svolta di qua o di là o è lo stesso. Ancora una volta il peso Se del fatto. Poi, eh. Il peso del fato di tutti i mondi gravava sulle spalle di Mario e Mario non poteva più resistere, per questo disse a Manolo di fare i fatti in mondi. Salvataggio, gioco. Salvataggio. Salva gioco completato. E così chiudia. no, no, no, no! Che cosa? Ci sono ancora i filmati e dobbiamo mettere puro in una colonna. Così? Le rotte? No, dopo sì, le rotte. No, no. Oh. No, facciamo una parte extra. perché. perché... sono una parte extra. No, una parte extra. Cioè, una parte di transizione dal mondo 1 al mondo 2. Capito? Sì, le... no. No, no. no facciamo un, una parte di transizione. Che e cacchio no. fai? Facciamo una parte di transizione perché ci sono un casino di cose da fare e non okay. abbiamo tempo. Vabbè, ciao!